Vediamo le conseguenze delle proprietà del campo elettrostatico quando siamo in presenza di un corpo conduttore e viceversa le conseguenze della presenza di un corpo conduttore immerso in un campo di tipo elettrostatico. Quindi partiamo dall'ipotesi che siano verificate le condizioni elettrostatiche. Quindi L'ipotesi della nostra analisi è che di che sia verificato il caso di trovarci in condizioni elettrostatiche. Condizioni elettrostatiche, vi ricordo che significa che la carica netta presente è ferma. Nello, nello spazio, nel nostro sistema di riferimento e non cambia nel tempo. Sul, uh, queste condizioni elettrostatiche, noi sappiamo che si traducono per il conduttore in queste conseguenze. Allora, la prima conseguenza è è quella che il campo elettrostatico all'interno del conduttore deve essere uguale a zero. Quindi il campo è all'interno del conduttore uguale a zero. Questo perché? Perché il conduttore per definizione è del materiale che possiede delle cariche libere che possono muoversi per creare le condizioni per la circolazione di una corrente elettrica. Se ci troviamo in condizioni elettrostatiche queste cariche devono essere ferme, altrimenti non siamo appunto in condizioni elettrostatiche. Quindi siccome un eventuale campo elettrico all'interno del, del materiale conduttore, del corpo conduttore, determinerebbe necessariamente il movimento delle cariche, perché il campo elettrico non è altro che la forza eh, che viene esercitata sull'unità di carica. Quindi se, se ci fosse forza all'interno del conduttore, le cariche sottoposte a questa eh, azione della forza eh, si metterebbero in movimento, essendo libere di muoversi e quindi cadrebbe l'ipotesi di eh, condizioni elettrostatiche. Questo per quanto riguarda l'interno del conduttore. Per quanto riguarda la superficie esterna del conduttore, abbiamo che la conseguenza di questo fatto è che il campo elettrostatico deve essere perpendicolare al, eh, alla superficie esterna del conduttore. Quindi l'altra conseguenza è che il campo è sia perpendicolare, indichiamolo con questo simbolo, alla superficie esterna superficie del conduttore. Questo perché è sempre per lo stesso motivo, perché se il campo elettrostatico non fosse perpendicolare alla superficie del conduttore, significherebbe che ci sarebbero delle componenti del campo elettrostatico eh, dirette lungo la superficie se queste componenti fossero diverse da zero, come prima, avremmo l'azione di una forza elettrostatica sulle cariche libere di muoversi nel conduttore presente sulla superficie, che quindi si metterebbero in moto e perderemmo le condizioni elettrostatiche eh, che abbiamo ipotizzato. Quindi queste sono, diciamo, eh, ciò che già sappiamo sul campo elettrostatico all'interno e sulla superficie di un conduttore vediamo adesso cosa succede se noi inseriamo un corpo conduttore all'interno di un campo elettrostatico creato eh, da un'altra distribuzione di cariche prendiamo come esempio quello già fatto in precedenza cioè due superfici cariche eh, con carica positiva su una superficie e negativa sull'altra questa immagine noi le superfici le eh, immaginate di eh, vederle in sezione Il, queste superfici cariche eh, determinano da, se queste eh, come dire se ci allontaniamo dai bordi de, non consideriamo l'effetto di bordo diciamo ma all'interno del sufficientemente all'interno delle superfici, queste determinano un campo eh, che è di tipo eh, uniforme, costante nella sua intensità nello spazio compreso fra, fra le superfici. Eh, e lo, siamo nel vuoto, aggiungiamola come, come ipotesi, quindi lo indichiamo con E con zero, una rappresentazione del campo determinata da questa distribuzione di cariche è semplicemente eh, di questo tipo. Vediamo adesso cosa succede a questo campo elettrostatico se noi introduciamo nello spazio occupato eh, dove è presente il campo, quindi all'interno delle superfici cariche, inseriamo un corpo conduttore. Supponiamo che questo sia il corpo conduttore, la prima considerazione che facciamo è che evidentemente il campo deve modificarsi perché altrimenti se rimanesse eh, così come era prima, il, vedete nel disegno, il campo eh, passerebbe attraverso il conduttore e quindi non sarebbe più verificato quello che, avevamo, che abbiamo detto prima, cioè che il campo all'interno del conduttore deve essere uguale a zero e inoltre vedete in generale non è perpendicolare sulla superficie neanche, quindi il campo deve necessariamente modificarsi una volta introdotto il conduttore, quindi il campo non sarà più rappresentato dalle linee di flusso precedenti ma deve modificare le sue linee di flusso. Come le modifica? Ovviamente questa è una rappresentazione schematica però un'idea ce la può dare un andamento di questo tipo. Vedete le linee di flusso precedenti vengono distorte dalla presenza del conduttore quindi non sono più uniformi e parallele ma vengono distorte in modo tale da risultare perpendicolari alla superficie del conduttore. Questo su tutta la superficie. All'interno del conduttore il campo deve essere nullo, quindi all'interno del conduttore il campo deve essere nullo, mentre sulla sua superficie deve essere nullo. In questo modo stiamo rispettando le due condizioni necessarie affinché ci troviamo in una condizione elettrostatica. Ragioniamo adesso su queste linee di flusso che vanno a terminare sulla superficie del conduttore. Noi sappiamo che il campo elettrico ha delle sorgenti, che sono le cariche positive, e dei pozzi, come vengono chiamate, le cariche negative dove le linee di flusso terminano. Se prendiamo una qualunque di queste linee di flusso disegnate che partono dalla superficie carica positivamente e raggiungono eh, perpendicolarmente la superficie del conduttore, necessariamente dove queste linee di flusso terminano deve, deve trovarsi della carica negativa, perché eh, le linee di flusso di un campo elettrostatico hanno origine sulle cariche positive, quelle presenti qua sulla superficie del, della, eh, della, della superficie carica, quindi qua noi necessariamente avevamo delle cariche positive che sono le sorgenti del nostro campo e devono terminare necessariamente su delle cariche negative che devono essere presenti sulla superficie del conduttore su questo lato. Adesso spostiamoci sull'altro lato del conduttore e vediamo che eh, le linee di flusso del campo deformato partono dalla superficie del conduttore, sempre perpendicolare alla superficie, e vanno a richiudersi sulle, sulla superficie carica che avevamo in origine. Superficie carica negativamente, quindi necessariamente sulla superficie in partenza e abbiamo ancora le cariche negative queste linee di flusso che terminano sulle cariche negative devono avere per forza origine da delle sorgenti Sorgenti che sono delle cariche positive quindi questo lato della superficie del eh, conduttore deve essere, cioè devono essere affiorate delle cariche positive quindi saranno affiorate cariche negative su questa faccia sinistra del conduttore, e eh, saranno affiorate delle cariche positive sull'altra. Ovviamente il conduttore complessivamente rimane neutro, quindi tante cariche negative sono affiorate da una parte e tante cariche positive devono necessariamente essere affiorate dall'altra. Quindi abbiamo che le cariche... Positive, uguali alle, negat alle negative perché il conduttore permane nello stato di eh, neutralità elettrica. Vediamo. Adesso che eh, conseguenze hanno queste considerazioni sul, eh, sul potenziale elettrostatico? Cosa possiamo dire del potenziale elettrostatico nel, eh, in questa situazione? Togliamo ciò che abbiamo scritto fino adesso in modo da eh, liberarci. Possiamo continuare a vedere qua le cariche. Allora, il potenziale elettrostatico sappiamo che per definizione eh, è dato, prendiamo due punti sulla, sulla, eh, sulla superficie del conduttore, consideriamo. consideriamo che questo sia il punto P, questo sia il nostro punto Q e eh, prendiamo in considerazione una linea eh, chiusa che oh, scusate una, una linea un percorso non chiuso ancora che da P vada fino a Q. Noi sappiamo che per definizione di potenziale elettrostatico la differenza di potenziale vp meno vq è dato dall'integrale da p a q del campo elettrico e scalare dl dove e sarebbe il campo eh, sulla superficie del conduttore è di L, l'elemento infinitesimo di spostamento, vettore orientato, supponiamo rappresentato in questo caso da questo piccolo vettore di lunghezza infinitesima. Ma noi abbiamo detto che il campo E, abbiamo già detto e dimostrato che il campo E deve essere necessariamente perpendicolare alla superficie. Siccome DL è si trova sulla superficie allora noi abbiamo che E è, è perpendicolare a DL ovunque sulla superficie. Come conseguenza il prodotto scalare è scalare dl essendo fra di loro perpendicolari, sapendo che questo sarebbe uguale a e dl per il coseno dell'angolo chiamiamolo alfa fra e e dl, però abbiamo detto che questi sono perpendicolari, quindi questo sarebbe e per dl per coseno 90 gradi che sappiamo essere 0 e quindi questo è sempre 0 se questo è sempre 0 sarà 0 anche il risultato del calcolo esteso per tutta la linea per andare da P a Q e quindi vuol dire che VP meno VQ è uguale a zero, quindi vuol dire che vp è uguale a vq su tutta la superficie, in realtà eh, su tutta la superficie ma risulta questo essere valido per tutto il corpo conduttore, quindi significa che il, corpo, la, il conduttore è equipotenziale, cioè il potenziale elettrostatico in qualunque punto del conduttore è costante, quindi questa è fondamentale che vedremo che verrà sfruttata e utilizzata in moltissime in moltissime analisi il fenomeno dell'emersione delle cariche sulla superficie esterna del corpo conduttore prende il nome di induzione elettrostatica quindi la presenza delle cariche elettriche che emergono sulla superficie del conduttore prende il nome di induzione elettrostatica.